Ciao. Oggi vi voglio presentare questo libro dell'Opera Nazionale Montessori in collaborazione con Clementoni. Il titolo è Le mani per conoscere, le lettere. È dedicato al metodo Montessori, in particolare a uno dei materiali più utilizzati nella fase prescolare, che sono le lettere smeriglio. In questo libro sono state realizzate in un formato totalmente diverso, molto più ludico per un bambino piccolo e ehm, facile da utilizzare anche a casa perché si presenta esattamente come un libro facile. Da sfogliare. Qui i bambini trovano il percorso della lettera da seguire, con l'aiuto di un grande, di un adulto, di un educatore o di un fratello maggiore possono leggere una frase e trovare una parola che richiama l'immagine rappresentata e che inizia con la lettera, in questo modo iniziano a memorizzare il suono e abbinarlo al significato cane C davanzale D. Ogni pagina riporta una lettera e un'illustrazione, sono illustrazioni grafiche, non sono immagini, non molto dettagliate rispetto a quello che dovrebbero essere i libri montessoriani, però ritroviamo ugualmente la scrittura in corsivo, che era molto cara a Maria Montessori perché diceva che la lettera di corsivo doveva necessariamente preparare a questo tipo di scrittura e quindi lo riproponeva nei suoi libri. Questo libro è pensato per bambini dai tre anni in avanti, eh, che probabilmente nella prima fase non faranno altro che giocare passando il ditino o semplicemente sfogliando il libro. È sicuramente più utile nella preparazione alla scuola e all'inizio del primo anno di primaria, mm, forse anche verso la fine. Dipende poi dal metodo dell'insegnante come decide di proporre la scrittura in corsivo. Questo è molto più pratico delle lettere smeriglio perché non ci sono tastelli in giro per casa, è facile da sfogliare, da utilizzare e può essere uno strumento autonomo che il bambino gestisce liberamente.